buongiorno cuccioline e cucciolini ciao amore mio siamo sempre le prime dobbiamo sempre aspettare vanessa eh? e andiamo a scuola sempre al pelo colazione ti è piaciuta stamattina a letto va bene ragazzi cuccioline e cucciolini ma voi la colazione la fate la mattina se sì che cosa mangiate scrivetemelo nei commenti vanessa e anastasia pane e nutella pane tostato con la nutella certo ma guardate un po chi sta arrivando Ma ah, buongiorno ma ben arrivata vanessa certo ti ho messo anche la merenda ben arrivata buongiorno il sole ti bacia il sole mi sa che ci vede poco poco poco bene comunque l'importante è che tu sia in macchina andiamo a scuola one eternity later bentornate a casa <ride> Hai fatto merenda? Dobbiamo correre che Vanessa deve andare a catechismo mm? Vane? Dobbiamo andare a catechismo Dai, dai, su, è tardi eh. Guarda, mancano dieci minuti Di solito sei un pochino più attiva Hai fame, amore mio Poverina, sempre di corsa la mia bimba Dai che per domani non hai compiti E nemmeno per domani Ma fai la spesa quando Vanessa va a casa. E mangia ancora qualcosa veloce, dai Eh? Vuoi il panino? Ho comprato i panini io, vero? Col salame e qui amore, è in questo qua nel cassetto? Anzi, no, guarda! Sì, sì, sì, sì, <ride> guarda nell'altro. Eccolo qua. No, non è vero, forse nell'altro. Eccolo, ok. Bravissima quindi. La cartelletta c'è tutto? Le penne ci sono? Andiamo, siamo arrivati. Buona lezione, ci vediamo tra un'ora. Vado a fare la spesa, ok? Ciao. ciao amore. ciao! Io e Vanessa abbiamo optato per hamburger e patatine fritte stasera, sei d'accordo? Mangi anche tu hamburger e patatine fritte sì. stasera? Va bene per te? Ok, allora mi ricordi di comprare le patatine fritte? Guarda, guarda cosa c'è lì? Il tuo carrellino. Hai tu la spesa oggi? Dai, grazie. Olè. Ah, sì. andiamo a vedere se ci sono le merende va bene si sì, gira di qua che di qua c'è gente no giusto Ani di qua di qua le patatine cosa stai così nascosta intanto uh. <ride> il numerino che non ci serve oh, dai andiamo che tra un po' esce la Vane eh. dobbiamo prendere il quaderno se riusciamo dai siamo tornate a casa, Vanessa ha finito la sua lezione di catechismo, tu mi hai accompagnata a fare la spesa, ma che super cena questa sera! Fate vedere un po', patatine fritte e hamburger, mm, com'è? Buona. Buona? Vediamo un po'? Posso avere una patatina anch'io? Attenzione a Gasper! eh? Grazie, grazie e grazie amore È mia, era mia. Va bene, buon appetito bimbe. Grazie. Allora, abbiamo finito di cenare, ma la signorina qua è venuta una voglia improvvisa, quale? È venuta a te la voglia, eh, mica me. Di gelato. Di gelato, quindi cosa stiamo facendo? Stiamo andando a comprare il gelato. Ecco, stiamo andando a comprare il gelato. Facciamo in fretta, eh? Dai, Ani, ci sei? Per la cronaca io e Anastasia siamo già state al supermercato mentre tu eri a catechismo, potevi dirmelo, eh. Allora, mi raccomando però Vanessa, una cosa super veloce, eh, dobbiamo fare, perché è un po' tardino, Se tra un po' diventa anche buio. eh? Ma ti... Che cosa? Cos'è, amore? Vedi, amore, per me. Perché ti porto a comprare il gelato. <ride> Vediamo un po' cos'è, è scritto. Amore, ti amo. Con tutti i cuoricini. Io ti voglio tanto bene Anch'io ti voglio tanto bene amore Grazie tipo. Ti amo tanto anch'io ah. Dai andiamo a prendere il gelatino Mi hai convinta ancora di più adesso Ragazzi andiamo a prendere un cestino perché sono terminati, quindi ne troviamo uno sicuramente vicino alle casse, ok? okay? Poi andiamo a prendere i benedetti gelati e se troviamo anche le rizze, va bene? Sì, sì. Ci sono già le uova di Pasqua, so, oddio. No, non la puoi prendere, non possiamo iniziare a mangiare uova di Pasqua adesso, eh. Non ho capito, Scusa. Ah, è il tuo preferito, ma dai, prendilo, però ascoltatemi un secondo, noi siamo venuti ascoltami noi siamo venuti qua per due cose e basta. Non è gesso sono caramelle, dai, le, mettile giù, cos'è che vuoi? Vuoi questi? Questi qui sono misti, ci sono sia bianchi che alle mandorle che al cioccolato, questi sono quattro alle mandorle basta. Sì, ma ci sono le mandorle sopra, non solo quelle al cioccolato normale. I ritiri? I vuoi? Cerca dei, dei, dei Ritz? No, non ci sono, Vane. Ci sono i chipster e i Fonsi. i Fonsi. I Fonsi? I pacchetti dei Fonsi? Grande sì. Vane, che mi ha portato tutta Mamma la spesa, intendi. ma sei fortissima. È diventata fonte, ci arrivo io. Allora, cosa è successo? Perché ti fa male l'occhio? No, perché cuccioline e cucciolini, voi tanto ormai sapete che a Vanessa succede sempre qualcosa e giuro che noi non fingiamo. Quindi, oggi è uscita da scuola e mi ha raccontato una cosa che c'entra col male all'occhio, adesso ve lo faccio raccontare da lei. Vuoi raccontare tu Anastasia? Ok, Allora, era un palestra e allora lei era in le un'altra palestra poi sono andata anch'io un po' ho visto che che La sua compagna me l'ha detto che lei si era fatta male. No, che non ho capito. Magari hanno lanciato una palla e le è andata nell'occhio. No. Non lo so, lo sa lei. Allora, praticamente tu hai visto Vanessa che piangeva. Mi hai detto prima, giusto? Me l'ha detto una no, sua compagna. Forse ah, non l'hai vista personalmente. Ok, allora chiediamo a Vanessa cosa è successo. Cosa è successo? Eh, praticamente ho sentito qualcosa che mi andava nell'occhio. Sì, ma forse una tua compagna ti ha, ti ha ficcato. Un dito nell'occhio ovviamente involontariamente, giusto? Quindi ti ha fatto male quest'occhio, occhio e sei andata eh, dalla maestra che ti ha fatto sciacquare l'occhio. Però stasera ti fa male ancora. Dopo magari facciamo ancora qualche lavaggio. Sai con che cosa Vanessa? Con l'acqua fisiologica, sai quelle che spruzziamo nel naso quando abbiamo il naso tappato? Quello è perfetto anche per gli occhi, va bene? Te lo butto io dopo? Facciamo il lavaggio prima di andare a dormire? Comunque adesso andiamo a casa se no i gelati si sciolgono e li beviamo. Ok, tornate a casa dalla spesa Adesso eh, Vane mi stai aiutando, grazie Poi però, per favore, ascoltami un attimo Cominciamo a prepararci per andare a dormire Ok? Ah, Cosa? Sapete che io poi andrò in gita uh -huh. E poi ve lo spenderò anche il giorno Va bene, perché Però ve lo puoi spiegare un adesso Che casca sono questi animali saremo tutto il giorno io invece vado il 19 maggio anche, anche a al castello medioevale bellissimo e vi travestite invece, Sì, ci mettiamo i costumi dobbiamo fare qualcosa io invece sì. vado a maggio dove c'è tipo una fattoria dove ci sono gli animali esatto? Dai che la casa è in disordine. Allora e, sei contenta? Se amore poi ve lo dirò anche come è stato, ve lo dirò anche quando è stato a il giorno esatto, perché ancora non lo sappiamo nemmeno sì. noi il giorno esatto, giusto? Voi, avete finito di farvi le coccole? Ma dov'è questa specie di gatto innamorato? Gatto? Gatto innamorato, ciao, si è innamorato di Vanessa Dobbiamo andare a mettere il pigiamino, bimbe, è ora di andare a fare la nanna Ciao, guarda che gatto, sembra un coniglio, non lo so Anche tu ti metti lì così Dai, bimbe, su, andiamo a fare la nanna, che è tardi Ehi, Andiamo a lavarci, tu devi fare il lavaggio nell'occhio, ti fa male? Allora, eh, e allora si deprime quando glielo ricordo. Andiamo? Mamma, si so vuole fare le gatto, questa calamella. No amore, ho già mando più. Grazie. Nope. Andiamo, dai. Aspettami, aspettami, staccami, staccati. Vai da sola? Vuoi che ti aiuto? No, faccio right. io, ok. No, <rt> non <traansion> Ma <People> <susurproof> no. non ti faccio nulla. Vanno è super. Apelo tu, l'occhio, io ti butto sopra. Guarda che ti devo solo lavare l'occhiello. No. Guarda che. Apri, E l'acqua, eh? Vieni. Facciamo, finiamo? Aspetta. Hai finito? Ah, no. Non ho messo niente, praticamente. Guardate, pensavo di aver finito, invece non ho neanche praticamente iniziato. <ride> Ma come? Ma è sfruttato eh, eh, eh, tanto? Yeah. sono un po' scomoda, devi <ride> andare un pochino più indietro perché non ti sono. Non ti so. È entrata? Ho finito di lavarti. Allora, vai a metterti il pigiama, per favore, perché è tardissimo. Okay. Va bene. Male. Ma no, guarda che sono capace, tranquilla. Va bene, lo dici te? Aia, aia! Ani, sono fatta male, Ani! Chiamo la mamma! Te l'avevo detto! Adesso le andare Mamma! Mamma! Ma cosa vuole? Perché mi chiamano? Sei? Chi è che mi ha chiamato? No, Adesso no, eh. si è fatta male la mano. Come ha fatto? Eh, non puoi rimadere, pure detto: non farlo perché è troppo pesante e ti fa male. Ma certo che si fa, fa male, male. Mm, ma cosa è sì? successo nel frattempo qua per terra? Non lo so. È stato il gatto? No, mm. di sicuro. Eh, cosa hai fatto? Cos'hai fatto? Ah, cos hai fa sangue. Aspetta, aspetta, fa vedere, fa vedere. Ecco, bravo, complimenti. Chi ti brucia? Ani prendimi della carta. Presa. Tieni. Oddio, quanto sangue che esce. Oddio. C'è un taglio, brucia! C'è un taglio, ti sarei pizzicata tutte le dita! Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda. No, vabbè. Senti, allora, eh, io non ce la faccio più veramente. Voi mi mandate al camposanto se vado avanti così. Ogni sera, ogni giorno, un problema. Chi ti ha detto a te di aprire il letto? Questo Anastasia. letto qui è pesante, Anastasio. Io non, non le ho detto, spostati, devo aprire il letto, io dicevo... Non sono andata come te l'ho detto, non è vero, dai, Vane, per favore, cerca di stare attenta, fai più attenzione. Sei sempre malata, hai sempre qualcosa, ti fai sempre male. Cosa c'è tu? Si sì, hai nascosto la bambola che non lo so, quella bambola lì prima sei spaventata. Lo rifai ancora? Non aprirlo più il letto, non lo riaprire più, lo rifai ancora? No, ok, dai, salutiamo e andiamo a dormire. Picciolini, cucciolini, mi voglio far vedere un balletto, però non è tanto bello. Allora, e così, eh. Brava! Con il balletto hai acceso la luce, fantastico. Fanne uno che prepara la colazione domani mattina. Prova. Oh, mamma mia, ragazzi, ma alle dieci e mezza di sera abbiamo ancora tutta questa energia. Io no, ma... Fai? Cosa ti, ti stai spolverando le spalle? C'era un po' di polvere vabbè, buonanotte! Perché secondo me a quest'ora Anastasia è un po' fuori di testa. No, puoi anche lasciarla accesa. Eh. Dai, diamo la buonanotte, Vane. Stai un po' meglio. Ti è passato un po'? Ti fa male? Dai, Dai buon... iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ma ti esce sangue dal naso? ah no, vedevo, ne vedevo rosso qua sotto ciao buonanotte ciao, ciao.